Buongiorno e bentrovati. Un saluto particolare, consentitemi di farlo anche a chi è qui eh, per la prima volta, perché alcune persone, penso agli amici del gruppo eh, di Ragusa, ma anche qualcuno del gruppo di Catania, che sono dei gruppi che stanno nascendo, sono qui per la prima volta e quindi a loro diamo un benvenuto particolare. E un grazie a tutti per aver accolto il nostro invito a partecipare a questa nuova riunione dei gruppi diocesani MAC presenti in Italia. Eh, questa riunione ha lo scopo di presentare e approfondire due iniziative che come movimento apostolico cechi intendiamo portare avanti nel corso dei prossimi mesi, nel corso di questa prima parte del 2023. Si tratta degli incontri di ascolto sinodale e del premio Don Giovanni Brugnani parrocchie inclusive. Sono due iniziative che ci riconducono a quella che è l'essenza, quelli che sono gli elementi fondamentali del movimento apostolico cechi. Il primo il MAC è parte di Chiesa. Il secondo, il MAC desidera attenzionare alla comunità ecclesiale e non solo il tema della disabilità. Il MAC è parte di Chiesa. Nell'articolo 1 dello Statuto si dice che il Movimento Apostolico Ciechi è un'associazione formata da fedeli laici, vedenti e non vedenti, che desiderano collaborare alla missione apostolica della Chiesa. Quindi nel MAC anzitutto si fa un cammino di fede il MAC è un'associazione di apostolato e l'aggettivo apostolico è già da sempre nel nome della nostra associazione. Il MAC è un'associazione ecclesiale che è stata riconosciuta dalla Chiesa e proprio in forza di tale riconoscimento i Vescovi alla Conferenza Episcopale Italiana nominano un presbitero, dei presbiteri che svolgono le funzioni di assistente nazionale e di assistente diocesano. Se il MAC è parte di Chiesa, come appunto è parte di Chiesa, allora come MAC siamo chiamati a partecipare al cammino sinodale che tutta la Chiesa sta facendo dalla fine del 2021. Lo scorso anno l'abbiamo fatto con tanti gruppi diocesani che hanno partecipato al Sinodo Diocesano, perché nel primo anno il Sinodo si è svolto a livello diocesano. Quest'anno vogliamo portare avanti una specifica iniziativa. Del movimento, ovviamente sempre nella logica del cammino sinodale che in questo momento si caratterizza e si incentra sull'ascolto, e sono appunto gli incontri di ascolto sinodale, incontri che noi rivolgeremo in particolare a persone non facenti parte del MAC che in vario modi e a vario titolo vivono l'esperienza della disabilità. Viene quindi in considerazione in rilievo l'altro elemento. No? specifico del movimento. L'altra finalità nostra è, che è quella appunto di eh, porre l'attenzione sul tema della disabilità e di promuovere inclusione e partecipazione attiva delle persone con disabilità alla vita della Chiesa e della società. E comunità ecclesiale e disabilità sono anche i due elementi caratteristici dell'altra iniziativa che verrà presentata eh, questa mattina, e cioè il premio Don Giovanni Brugnani Parrocchie Inclusive. È un premio che come macchin diciamo annualmente dal 2011 e che è rivolto a tutte le parrocchie d'Italia che hanno realizzato significative esperienze di coinvolgimento di persone con disabilità nella loro vita e nelle loro attività. Eh, concludo allora questa mia introduzione, entriamo nel cuore, ecco, nel vivo del nostro incontro e quindi cedo la parola a Don Alfonso che condurrà il momento iniziale di preghiera e ci introdurrà nel cammino sinodale che sta facendo tutta la Chiesa e quindi che stiamo facendo anche noi del MAC. A te la parola Don Alfonso.